Gli esperti sostengono che non si può prevedere un terremoto, che il clima sta cambiando. Ma anche una fabbrica può diventare un'emergenza senza un piano di prevenzione. Muschio Stiamo lavorando per rendere resilienti le nostre città. La resilienza, questa parola un po' strana, è la capacità di resistere ad una sollecitazione esterna, a una calamità. È importante la pianificazione, la comunicazione ai cittadini, la prevenzione. Ogni comune deve avere un piano di protezione civile. I comuni devono essere preparati ad affrontare le emergenze. La protezione civile deve avere più risorse. Ma la risorsa più importante della protezione civile sono i cittadini. Autoprotezione. Vuol dire che ognuno di noi può difendere se stesso e i suoi cari. Se tu sei preparato, anche il tuo comune è preparato. La protezione civile siamo noi, sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu. Sei tu.